Bene, benvenuti, facciamo adesso un mondo, eh, anzi l'ho già fatto mh, per velocizzare, eh, ma tanto è molto semplice. Qui ho, ho disposto nel mondo fondamentalmente eh, un... Eh, vedete che qui c'è un, eh, un oggetto che ho, che ho prefabbricato, che ho praticamente... aspettate eh, che butto via un attimo questo praticamente eh, cercando mirror perché volevo creare un mirror ho cercato mirror eh, venute eh, un tot di cose quello che ci interessa è il prefabbricato del mirror che è questo cubetto qua l'ho messo lì poi tra l'altro se volendo potrei anche eh, farlo più grosso credo doppia, mettiamo un bello specchio poi mi ero accertato anche di avere il ehm, il chill out, la root, questo qui con la VRC World, è messa proprio di fronte allo specchio, in modo tale da vederlo. Quindi l'ho messo qui, praticamente l'ho spostato e vedete che eh, quando si rezza, ho verificato che punta sul, sul blu, sulla freccia blu. Quindi, in funzione di, eh, di come è la freccia blu, quindi la mettiamo vicino allo specchio, dovrebbe comparire. Una volta che è posto, praticamente noi eh, abbiamo eh, il nostro mondo con lo specchio, quindi possiamo fare senz'altro il, um, il deploy, diciamo, facciamo, ah, sì, ho fatto l'alpha blended control panel, sì, però lo volevo piccolino perché prima l'avevo grandito questa è una cosa di Unity, ehm, poi me la aggiusto quando ci rientro. Comunque facciamo Upload World di questo oggettino qua. E, quando fa l'Upload World, sappiamo che ehm, ci chiede le solite cose che compiliamo, ci cioè accertiamo che ci sia almeno il nome e poi facciamo il continuo, Clicchiamo. Continue. Facciamo l'upload di questo mondo e quindi, intanto che lui fa l'applaud di questo mondo, noi possiamo andare praticamente a ricaricare il chillout VR, questo e ehm, sicuramente, una volta che sarà entrato, avremo caricato tutto comunque adesso quando entra facciamo la verifica authenticating loading work bundle ok siamo qua andiamo qui su um, qua vedete che è available in game ok perfetto quindi andiamo praticamente in game è available e andiamo a um, prendere il My World, il mio mondo, che abbiamo appena pubblicato, le facciamo distanza, apriamo distanza, entriamo qua dentro e in teoria, se tutto è andato bene, ci dovremmo trovare proprio di fronte allo specchio. Vedete che è esattamente ciò che è successo, quindi siamo di fronte allo specchio e adesso abbiamo un avatar che è questo qua, che è il Mandaloriano, ok? Ora, vediamo un po' cosa, eh, come fare per pubblicare diciamo, un, un avatar nuovo, diverso dal, da quello che abbiamo, che abbiamo visto. Allora, per pubblicarlo dobbiamo andare sicuramente nel progetto, quindi qui abbiamo questa finestrella che nel frattempo è diventata enorme, ma... La, torniamo alle sue dimensioni originali e, e andiamo praticamente a, nelle scene. Quindi, qui praticamente togliamo la ricerca del mirror che abbiamo fatto prima. E qui vedete che negli asset abbiamo le scene e abbiamo costruito una nuova scena dove ci costruiamo l'avatar. E nell'avatar, vedete che ci abbiamo costruito un robot, però, ehm, questo è fatto la prova prima. Ma robot guide, quindi facciamo cancello tutto perché così faccio vedere da zero come si fa. Allora, abbiamo visto che è robot. Kyle. Robot l'ho trovato qui sugli asset store. Ho cercato per robot kile e poi faccio import prima il download e poi l'import di robot. Robotskile fatto così che una volta inserito, praticamente lui ce lo mette qui come una cartella dentro i nostri asset RobotKind se noi apriamo RobotKind dentro ci sono praticamente dei modelli RobotKind e quello che è importante è che, quando, eh, che il ring invece che sia legacy mettiamo Humanoid e facciamo l'apply di questo quindi lui praticamente fai in modo tale che il rigging sia quello giusto per il nostro per il nostro per eh, eh, il qui ehm, prendiamo robot kyle lo mettiamo nella nostra scena vedete che quindi è nella nostra scena e quello che dobbiamo fare è fondamentalmente eh, aggiungere nel robot kyle di fare okay. Quindi, qui dobbiamo aggiungere il componente che si chiama eh, CVR Avatar. Vedete questo, CVR Avatar. e quando lo aggiungete, ricordatevi che dovete modificare. Ecco qua c'è la Voice Position che deve essere messa praticamente in da dove volete che esca la voce praticamente di questo di questo cosa, vedete che c'è il pallino rosso il pallino rosso lo mettete più o meno sulla bocca del vostro avatar e poi sulla la via position dove, dove dovete eh, dove dite praticamente che eh, c'è la telecamera che guarda via position eh, eh, tutto. quindi a questo punto se, se l'avete eh, Ehm, messa bene quindi controllate praticamente se eh, notando avete la view position la mettete magari più o meno a metà dei tuoi occhi leggermente più avanti in modo tale da, da vedere e la voice position la mettete praticamente qui dove c'è la bocca okay? quindi questa fate a ah, questa Dopodiché andate sul CCK, avete Robot Kyle, facciamo l'upload dell'avatar. E qui funziona un po' come col mondo: nel senso che l'avatar praticamente vi chiede le solite cose. Facciamo continue. Qui l'object name gli mettiamo nuovo avatar-kine-video ok, fate continue su next step trovate conferma e qui viene fatto l'upload dell'avatar ora quello che prima avevo provato, ho fatto già questo video una volta almeno una volta e eh, non l'avevo visto subito probabilmente bisogna rientrare per vederlo quindi non è detto che si veda subito infatti adesso, adesso lui è scaricato quindi per sapere che c'è basta andare praticamente in My Avatars e si verifica vedete che c'è Avatar Kyle Video che quello che ho fatto prima poi c'è il nuovo Avatar Kyle Video che è un altro vedete? e ehm, da dentro qua se io vado back e ehm, vado negli Avatars vedete che, eh, ah, c'è refresh forse da fare, ok, vedete che, non l'ho dimenticato prima di fare il refresh, facendo il refresh lui richiede le nuove, le nuove cose, qui vedete che abbiamo un nuovo avatar il video, quello che ho fatto prima, detelse, vedete che c'è date, ora, dimensioni, e poi qui possiamo fare il change, continuiamo facendo il change, vedete che nello specchio si vede subito che abbiamo cambiato l'avatar, e poi vedete che l'animazione è già praticamente rigata correttamente quindi questa è praticamente la demo che fanno vedere anche sul sito di Chillout VR ma direi che funziona eh, che è una meraviglia è un tutorial così rapido per eh, fare l'upload di un di un avatar non l'avevo mai fatto prima Beh, magari li sto facendo con altre con altri modelli possono sorgere tutta una serie di difficoltà però come vedete abbiamo abbiamo approndato l'avatar è tutto